Ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Bruno Magno e oggi siamo qui perché oggi vi spiegherò 10 cose che solo i youtuber conoscono, cioè 10 eh, curiosità, no anzi 5 curiosità di youtuber prima curiosità, esiste un sito che si chiama youtube creators che vi fa tutta la guida completa per diventare youtuber e per raggiungere i 10 milioni di iscritti però, ragazzi, sinceramente, non è sempre stato così perché ho seguito tutte le tutti, tutti i gruppi, ho fatto tutte le cose, tutte le guide, ma non ha fatto niente. cioè Sono rimasto così con i miei 100-122 iscritti. Poi, 122 iscritti. E poi, eh, 122 iscritti. Eh, questo è l'ultimo video che ho fatto io che ho fatto una visualizzazione pure. Fatto un corso, vabbè, non serve a niente, <ride> ho perso solo tempo. Però, sinceramente, io conosco Dio. Questi sono i miei compiti. Tanta roba, ok. Stiamo registrando bene. Sinceramente, conosco delle persone che Oddio, spostati, ok.